Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao Alberto. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Allora, oggi faremo una bellissima lettura angelica, valida per una settimana, a partire dal 21 di eh, novembre 2022 al 28 novembre 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte, Abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, abbiamo le carte degli angeli della guarigione e abbiamo le carte delle fate. Utilizzeremo anche le carte della dea, va bene? Eh, come messaggio finale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 la coscienza micaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me, tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio. Con amore vi chiedo di purificare le nostre intenzioni parole ed azioni di allinearci all'amore più puro ed incondizionato di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione in noi, intorno a noi e nel luogo in cui ci troviamo affinché possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero, di Dio Dea onnipotente, padre e madre, chiedo protezione guida e assistenza durante questa lettura angelica affinché tutte le persone coinvolte possano ricevere la lettura più giusta per loro, i messaggi più giusti per loro e per, loro, per il loro massimo bene. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie alla coscienza micaelica, grazie a Maria, Gesù e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica e così è. Iniziamo a mischiare le carte, vediamo un attimino, allora vediamo gruppo A, proteggi te stesso, te stessa. Come state, anime infinite? Avete visto il processo del perdono, la preghiera del perdono una persona alla volta? È una preghiera molto molto potente che consigliamo di fare tutti i giorni, da fare tutti i giorni e in più vi volevo dire, eh, vi parlerò un po' del perdono in un prossimo video che faremo o oh, questa settimana o la settimana entrante. Eh, secondo eh, gruppo B, tu e i tuoi cari siete al sicuro. Vediamo un po', ecco che è saltata la carta, senso dell'Uborismo per il gruppo C, vediamo ora le carte degli angeli della guarigione, il messaggio c'è per noi, studiare per il gruppo A. idea e ispirazione idea e ispirazione è okay. anche qui è interessante gruppo c libertà vediamo un po le carte delle fatte io amo queste carte sono molto belle hanno dei messaggi molto belli molto potenzianti vediamo cosa ci vogliono dire questa settimana, gruppo A. Eh, for energia vitale life energy energia vitale, giusto? Sì, sì. Molto interessante. Non era mai uscita quella carta. Moderazione per il gruppo B. Vediamo: mm. tempo prezioso. Vediamo un po' cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele e gli angeli. Adesso prima di iniziare la lettura pescherò anche una carta dalla, mh, dalla, dalle carte della Dea Madre, del Divino Femminile. Vediamo il messaggio per questa settimana per tutte le persone coinvolte. Il nome dell'amore. eccolo qua crona interiore poi vediamo cosa, cosa vuole dire lo vediamo all allora iniziamo con proteggi te stesso è importante anima meravigliosa che proteggi i tuoi progetti dice l'arcangelo Michele è importante che non ne parli ai 420 che lo tieni un po' segreto ne parli solo con le persone di cui ti fidi con le persone eh, che sai che vogliono il tuo massimo bene ma eh, potrebbe anche darsi che le persone ti vogliono bene ma hanno dei sistemi di credenze limitanti e che a qualche livello possono influenzarti negativamente perché magari le loro paure vengono riflesse su di te. Quindi non è questione di essere buono o cattivo, è questione che magari queste persone non comprendono il tuo progetto, non comprendono quello che tu stai vivendo adesso, quello che tu vorresti fare, quello che tu vorresti creare. Chiedi protezione all'Arcangelo Michele, fai le preghiere di protezione che ho messo a disposizione gratuita nel sito eh, connessioneangeliche.com o anche su YouTube, c'è la preghiera di protezione psichica giornaliera la protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione. Io, e Alberto, vi consigliamo di fare queste preghiere ogni singolo giorno perché vi aiutano a creare uno scudo di protezione impenetrabile alle energie oscure, alle energie di bassa vibrazione, di bassa frequenza, quindi manteniamo alte le frequenze, e custodiamo i nostri progetti e segreti per far sì che si possano manifestare sulla materia i nostri sogni. Eh, C'è è venuto il momento di studiare, di studiare di più, magari di documentarti di più su che cosa? Magari sulle leggi della manifestazione, sulle leggi dell'abbondanza, sulle leggi della prosperità. Pensate, sto leggendo un libro molto bello di Bob Proctor Uh, e que... che Parla di attrae i soldi come una calamità. Apparentemente sembra un libro materialista eh, per, i, per le persone spirituali, invece, è un libro altamente altamente spirituale perché spiega l'abbondanza in termini spirituali. E nella seconda parte del libro, Alberto, si parla di ego, di come l'ego inferiore si intromette nei nostri progetti di abbondanza. Abbondanza significa trovare un nuovo lavoro, trovare nuovi contatti trovare persone che ci possono aiutare nei nostri progetti trovare amici nuovi trovare la casa giusta per noi sono tanti i cioè, livelli di abbondanza il fatto è che noi abbiamo delle strutture delle credenze che ci limitano e so, è, è una cosa molto bella che ho letto eh, e a cui non avevo fatto caso ma è reale proprio vero è che ogni volta che noi lavoriamo per la prosperità attraverso il processo del perdono attraverso la manifestazione attraverso la protezione la purificazione ci eleviamo, riusciamo a toccare Dio però poi ogni volta che tocchiamo la luce cadiamo di nuovo in giù perché dobbiamo ancora pulire quindi magari passiamo quelle due o tre ore eh, quei, quei giorni un po' di crisi spirituale e vengo, ci vengono in mente tutti i pensieri negativi e perché li dobbiamo pulire quindi benediciamo quando c'è qualcosa che ci sta ostacolando e ne siamo consapevoli perché significa che dobbiamo lavorarci ancora di più non è altro che l'ego che sta scalciando perché non vuole lasciare il posto alla nostra anima e questo ve lo dico perché studiare vuol dire crescere spiritualmente significa lavorare per essere persone più allineate, essere nell'abbondanza vuol dire essere spirituali e viceversa, non tutte le persone che vivono nella prosperità e nell'abbondanza sono spirituali, ma è anche vero che queste persone non sono appagate dice l'arcangelo Michele quindi l'appagamento cioè se tu vuoi un risultato nel tuo lavoro, nelle amicizie, vuoi una relazione e così via, è importante che tu però provi gioia per queste cose, inizia ad avere gioia e gratitudine per ciò che hai e lavora su di te ecco, studiare inteso per lavoro su se stessi studiare potrebbe anche voler dire fai quel corso di formazione, fai quel corso di crescita personale fai quel corso di studi che ti serve per raggiungere le competenze necessarie per raggiungere i tuoi sogni dell'anima che sono i tuoi e ti stanno chiamando perché quel sogno che hai non è altro che l'anima che ti sta chiamando tu hai un sogno stai tranquillo è l'anima che ti sta chiamando c'è una forza vitale dentro di te cavalca l'onda, è come un surfista che cavalca l'onda sul mare, eh, sul mare non in tempesta, comunque sul mare, come si chiama il mare eh, che, che eh, quando ci sono le onde, no? i surfisti mm -hmm. approfittano di quel tempo particolare in cui il mare... Eh, ah proprio non mi viene il termine comunque cavalca il cavalca l'onda eh, utilizza il tuo focus la tua energia vitale per essere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni va bene assolutamente tutto ciò che è nell'ombra verrà illuminato dalla tua luce da questa energia straordinaria eh, che ti porterà a Cose nuove, ti porterà a mh, manifestare i tuoi sogni. Questa è una lettura molto bella per il gruppo A. Ora, allora, scusa Alberto, tocca a te, perdonami. Sì, tranquilla. Allora, sì, beh, la protezione chiaramente è una prerogativa, diciamo, irrinunciabile, no? Come hai detto tu nei progetti piuttosto che nelle emozioni, nello spirito, nel fisico. Eh, Diciamo, quest'idea che a volte corre, diciamo, che si può parlare con tutto di tutti, proviamo tutto. No, attuiamo il discernimento, non è che bisogna fare tutte le cose possibili o parlare di tutto con tutti. Eh, facciamo selezione, voglio dire, cioè, e quindi, quindi sì ci sta, insomma, assolutamente di proteggersi, oltretutto in questa, in questa fase molto particolare di transizione, direi che la protezione è anche ulteriormente auspicabile. Poi questa carta di studio, anche con un bel arcobaleno, che è sempre un bel simbolo. Sì, diciamo che la formazione comunque serve a prescindere, perché uno potrà dire, sì, ma c'è gente che ha la terza elementare, che ha fatto i soldi, che non ha fatto la scuola, perfetto, però tu andando avanti nel mondo del lavoro dovrai comunque formarti, perché ti interfacci col mondo, non solo con l'Italia, con persone di tanti tipi, trovi il laureato, il diplomato, quindi comunque approfondire, no? affinare delle abilità ci sta sia per uno che cerca lavoro, sia per uno che in generale comunque vuole, vuole migliorarsi. No? Quindi appunto come dicevi tu, senza necessariamente fare l'università, fare cose magari onerose e lunghe, vuoi fare un corso di telepatia con gli animali, vuoi fare, eh, chiaramente noi proponiamo i nostri corsi, ci mancherebbe, e fallo perché non pensare all'aspetto economico poi adesso ci sono tante modalità no, anche per rateizzare però la formazione è importante formazione continua perché come, come dice il detto se eh, o ti formi o ti fermi no quindi nel momento in cui uno si ferma non c'è crescita e poi questa energia vitale quest'altra figura molto bella a me personalmente sa di di Qualcosa che ha a che fare con un cambiamento di vita, no? al di là del cambio energetico, dell'aumento di energia, del focus, nel senso che bisogna pensare proprio a qualcosa che ci può far stravolgere in positivo la nostra vita, quindi non un semplice cambio, con tutto rispetto per le cose piccole, che può essere un cambio, il modo di vestire, dico una cavolata, ma cerchiamo qualcosa proprio che dia senso alla nostra vita, al no? nostro posto, alla nostra missione e... E, e, e rincorriamo questa cosa, no? facciamo in modo che ogni giorno sia, no, come diceva l'inventore del transurfing, come avere degli occhiali rosa, no? deve diventare tutto, tutto bello, tutto, tutto amore, no? come un film rosa. Esatto. Bene, grazie Alberto. Vediamo il gruppo B. Il gruppo B dice che tu sei al sicuro, tu e i tuoi cari siete al sicuro. Eh, molto probabilmente stai lavorando tanto sulla protezione, con la preghiera, eh, magari sei un po' preoccupato per i tuoi figli o per i tuoi genitori o per i tuoi fratelli o per il tuo compagno o la tua compagna. L'Arcangelo Michele ti sta dicendo stai al sicuro, continua a pregare per la protezione tua e dei tuoi cari, però tutto va bene tutto è sincronico e perfetto noi siamo qui che vegliamo su di voi noi siamo qui per proteggervi e per assistervi e se hai paura mh, perché magari uno dei tuoi cari sta per eh, fare un, non so magari un concorso un esame eh, sta mh, aspettando delle risposte eh, assolutamente questa carta sta a significare che eh, ci sì. sono degli esiti positivi che tutto è allineato Atto va bene, eh, è venuto il momento di seguire la tua intuizione. Un periodo di grande mm. intuizione, stai ricevendo delle idee e queste idee sono ispirate ascolta il tuo sentire perché la tua anima parla attraverso l'intuizione l'invito anche alla meditazione alla preghiera, al silenzio perché questo ci consente veramente di entrare in contatto in connessione con la nostra anima se già lo stai facendo assolutamente questo sta a significare che sei nella direzione giusta se invece non lo stai facendo l'invito alla meditazione alla preghiera un invito molto eh, concreto perché ti aiuterà a ricevere le risposte eh, per le domande che tu hai posto a dio agli angeli all'arcangelo michele c'è bisogno di equilibrio equilibrio dove equilibrio nel tuo nella tua energia moderazione non esagerare nel dare non esagerare nel ricevere, va bene, cerca di portare in equilibrio queste due forze e, e magari spendi con moderazione il tuo la tua energia monetaria, sì. usa una parte, da me, metti una parte di soldi per i tuoi progetti futuri. Ancora moderazione può voler dire di mangiare con moderazione, cerca di trovare equilibrio in questo senso, se sei stressato sei stressata medita, esci nella natura, bevi tanta acqua, lascia andare l'ansia, la paura e i problemi, ripeto tu e i tuoi cari siete al sicuro quindi esci da questa situazione di stress perché ti sta portando al disequilibrio, sta portando nella tua vita disarmonia, riporta la tua vita all'equilibrio e all'armonia, ok? Alberto Sì, beh, questa è un'altra carta poi insomma proprio con la figura di Michele eh, primo piano, insomma tu i tuoi cari siete al sicuro quindi dobbiamo, dobbiamo stare molto tranquilli in questo senso no? quindi anche qui parliamo di anima, di, di emozioni, di fisico, di progetti essere al sicuro è, è la prima base per l'abbondanza no? io mi sento al sicuro e, e fatalità subito dopo, eh, idee e ispirazione, no? Non a caso, la carta successiva, no? Fatalità. Perché chiaramente man mano che tu fai tutto questo percorso quotidiano, no? Con le azioni, con le meditazioni, con le preghiere, il perdone, la gratitudine, vai a togliere tutto quello che non è, le sovrastrutture, l'ego, le cose degli altri, fatalità, ti arrivano le idee, idee ispirate e poi di conseguenza anche azioni ispirate. Ah, potrei fare quella cosa lì, la faccio. Assolutamente. Moderazione. Questa c'era capitata già un po' di tempo fa, anche qui moderazione nell'atteggiamento, moderazione nelle aspettative, moderazione nell'alimentazione anche. Io personalmente, ma penso anche tu, anche lì sto cercando di stare veramente sempre più attento, non è questione di estremismo, ma proprio di grande sensibilità, di grande attenzione, ma per fortuna vedo che anche in giro comunque... Diciamo Le persone, anche i prodotti che escono, oramai ci sono non lo so, le caramelle con la stevia, ci sono i biscotti integrali, per fortuna ci sono, ci sono tante cose, oramai ci sono anche tante persone intolleranti, no? ognuno ha le proprie criticità e quindi per fortuna ci si rende conto che bisogna andare sempre di più in questa direzione no? di grande rispetto e di sostenibilità di, di tutti, no? del pianeta, degli, degli animali, delle piante di noi. Certo. Assolutamente, grazie Alberto. Parca, parliamo del gruppo C. Allora, l'invito da parte dell'Arcangelo Michele è ridere un po' di più, senso dell'umorismo, eh, cercare di sdrammatizzare un attimino, perché non è tutto negativo nella tua vita, eh, non prenderti troppo sul serio, non prendere troppo sul serio le altre persone, cerca di vivere nella gratitudine, nella gioia, nell'allegria, ridi di più, guarda un film Oh, amico, fai quello che ti dà gioia, hai bisogno un attimino di sdrammatizzare, esci dalla lamentela, esci dal dramma perché questo ti abbassa le frequenze, invece tu sei venuto qui, sei venuta qui per fare un percorso spirituale di allineamento all'amore, ma per vibrare nell'amore, nella pace, nella gioia e nell'abbondanza bisogna anche gioire bisogna anche ridere bisogna anche scherzare quindi assolutamente eh, trova la tua serenità la tua allegria fai qualcosa che ti consente di eh, sintonizzarti in questa frequenza magari sei un po preoccupato preoccupata sulla scelta da intraprendere se ad un bivio e non sai che cosa fare sei libero sei libera di fare ciò che senti nel cuore essere più giusto per te, ok? Assolutamente questa è um, uh, una carta che ti sta dicendo che sentiti libera di agire, sentiti libera di fare questa determinata cosa che tanto uh, senti nel tuo cuore, ti stai prendendo troppo sul serio, è venuto il momento di alleggerirti un po', agisci, non fermarti, sentiti libero e libera di agire perché assolutamente stai seguendo la direzione dell'anima eh, libertà significa anche che è venuto il momento di alleggerirti dai pesi e di essere libera libera dalle catene, libera da una relazione sbagliata, libera da eh, un lavoro che non ti sta più dando soddisfazione libera di cambiare lavoro, libera di cambiare il tuo pensiero, di essere diversa dagli altri Devi ritrovare la libertà perché la libertà è quella che ti consente di elevarti e innalzarti nell'anima per essere tu l'anima perché tu sei l'anima, non sei l'ego. L'ego ti tiene giù, l'ego ti appesantisce, l'ego ti fa vedere tutto nero stai attenta a come spendi il tuo tempo, ok? Il tuo tempo è prezioso dedicalo ad attività produttive ad attività che ti riempiono il cuore di gioia quindi anche il tuo lavoro deve essere un lavoro che ami, perché se tu passi le ore, le giornate intere, il tuo tempo a fare un lavoro che ti fa stare male, questo non ti fa malare, ti fa pesantire, quindi assolutamente libertà ma anche impiega il tuo tempo nelle, nelle cose giuste, nelle cose che fanno vibrare il tuo cuore di gioia e di allegria, ok? Bene, Alberto? Bello, bello. Sì, senso dell'umorismo mi piace perché ci sta sempre eh, di ridere, di guardarsi un film, di leggersi un libro di fare yoga della risata e mi piace particolarmente perché ogni tanto c'è eh, questa convinzione di alcuni che l'Arcangelo Michele sia serio, sempre serio oh, è una figura autorevole, autoritaria allora, lui è, lo è di fatto perché è un guerriero ma, ma non è che, voglio dire ride anche, e ti yeah. fa ridere anche cioè nel senso, non so perché francamente qualcuno si sia fatto questa idea è, è normale che quando ti, ti, ti fa prestare attenzione su alcune cose, o magari ti dice oh, sta attento, magari quella lì non è la persona giusta, oppure ti libera da qualcosa. Normale che non è che lo fa ridendo, lo fa in un modo assertivo, no? determinato, ma lui è una figura estremamente gioiosa ed allegra. No? Quindi, questo, questo va detto. E, e giustamente, giustamente ridere, ridere ti porta alla libertà. Poi, per esempio, lo diceva Leopardi, che in realtà era triste, perché spesso certe cose le dicono persone che per prime dovrebbero metterle in pratica. Però, vabbè, lui diceva proprio che, che chi ride è padrone del mondo. No, la libertà cos'è? La libertà di essere se stessi, libertà dai pregiudizi, dalle paure. Non è ancora una volta libertà di faccio quello che voglio perché comunque la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro, eccetera. Cioè, siamo su un pianeta ed è anche libertà finanziaria, no? Quindi se io eh, sono, sono me stesso, no? Mi libero di, tu di tutto quello che non è e consento anche agli altri di essere se stessi e eh, sicuramente mi arriveranno le relazioni giuste e anche i soldi, no? perché con tutto questo percorso che ho fatto e con le azioni giuste sicuramente sarò libero a 360 gradi 20. e giustamente anche il tempo è prezioso no? quale frase più giusta di non c'è tempo da perdere eh, che non significa mamma mia che bisogna essere maniaci anche qui che bisogna essere seri non c'è spazio per, per la risata per il piacere però che comunque il tempo non va buttato via se non ho voglia di ascoltare quella persona lì mezz'ora non devo sentirmi obbligato guarda, porta pazienza Adesso non, non, non ne ho bisogno, non ne ho voglia, facciamo in un altro momento, oppure sono focalizzato sulle mie cose. Cioè, il tempo, voglio dire, quello che faccio oggi, oggi non è che torna. Quindi eh, prestiamo, prestiamo grande attenzione, insomma, a, a, a, cosa, a cosa diamo attenzione, no? Prima di tutto dentro di noi. Grazie Alberto. Allora, interiore. interiore. Prendi il tempo di cui hai bisogno, sembra fatto apposta, non c'è nessuna fretta, stai in questo momento. Abbiamo parlato di meditazione. Stai in questa situazione e rimanendo nel momento presente che riceverai la saggezza della crona, detengo la visione interiore. Assolutamente, questo è un messaggio molto importante. Di cioè di tornare all'introspezione di ascoltarci dentro e questo ci consente appunto di rimanere nel momento presente. Rimaniamo anche attenti eh, azione per azione, quando facciamo una cosa, quando cuciniamo, quando parliamo con una persona, diamo il 100% della nostra attenzione. Questo ci consente di rimanere nel presente, nell'anima e questo ci consente di godere la vita che è ora, non è come dice Alberto, non è domani, non è ieri, è adesso. Ok? va bene, questo ci consente di essere uno con la nostra anima assolutamente bene, anime infinite, noi oggi abbiamo concluso la nostra lettura angelica, volevo ricordarvi che ci occupiamo di fare le letture angeliche con le carte o come connessione diretta facilitiamo anche le sessioni di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce che vi aiutano a ritrovare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale laddove avete più bisogno eh, anche se vi trovate dall'altra parte dell'Italia, queste frequenze non conoscono nel tempo e nello spazio. Eh, potete avere la vostra esperienza singolare e particolare e ricevere il beneficio delle nuove frequenze di luce. Eh, volevo ricordarvi che la nuova classe eh, di coaching di due mesi per imparare a connettervi con le frequenze di luce, anche se sei a Roma, se sei in Inghilterra, se sei in America, possiamo connetterci con Zoom è un percorso di due mesi online dal vivo in presenza in presenza tra virgolette ma online va bene quindi ovunque tu sia puoi, puoi partecipare a questo percorso meraviglioso se sei interessato se sei interessata ad investire nella tua formazione contattaci in più ci occupiamo di logo ceiling logo ceiling è una modalità di riequilibrio energetico ma eh, veramente vi aiuta a cambiare la prospettiva a cambiare la percezione della realtà a cambiare le credenze limitanti eliminare lo stress il malessere le emozioni negative le paure veramente si può fare un lavoro straordinario con logo ceiling perché poi c'è anche la parte della riprogrammazione che ci aiuta ad allineare l'inconscio che è quello che crea con la nostra volontà quindi far sì che l'inconscio risponda a quello che noi vogliamo veramente in allineamento con la nostra anima questi lavori sono meravigliosi, se voi avete piacere di collaborare con me e con Alberto non, non esitate a contattarci intanto noi vi salutiamo vi auguriamo una settimana meravigliosa, tante benedizioni tante lu tanta luce a voi e ci sentiamo settimana prossima ciao Alberto un bacione ciao a tutti, a ciao, grazie ciao.